Oggi ha fatto tappa di fronte all'Istituto Pediatrico Gaslini di Genova il camper dell'Agenzia delle Entrate, adibito ad Ufficio Mobile, che sta attraversando l'Italia per l'iniziativa Il Fisco mette le ruote. Personale sanitario e familiari dei pazienti hanno potuto ottenere il codice PIN per accedere alla dichiarazione precompilata, controllarla con l'aiuto dei funzionari del fisco e usufruire degli altri servizi offerti negli uffici territoriali.